Abbiamo chiesto a diverse persone di dirci, di definire DORS in tre parole e il profilo che ne scaturisce devo dire è decisamente interessante. Allora, ci sono delle parole serie, per esempio competente, affidabile, utile. Ci sono delle parole che potrei definire all'avanguardia, resiliente, performante, intersettoriale. Allora, ci sono delle parole che sono quasi imbarazzanti per la responsabilità che danno ad ORS. Necessario, aggiornamento, aggregante. Ovviamente non mancano le parole critiche, poche, perché forse chi critica preferisce non dircelo. Qualcuno ha detto timido, rompiscatole, multiforme. E poi ci sono delle parole curiose. Suole, cuore, amore, non ci crederete, non parlavano di Sanremo, le hanno veramente scritte anche se non tutte la stessa persona. Le mie tre parole sono più che altro un auspicio, perché Dorse sia sempre più così, dinamico, innovativo, reattivo.